visibile e che veda magari è meno eh, diciamo che ci stato, stato, stato, sono alcune, alcuni punti che vanno un attivino sistemati allora io presento un emendamento alla, alla mozione quindi un emendamento ovviamente anche condiviso con, eh, con il comitato e con i cittadini quindi anche prima ancora di eh, condividerlo tra chi ha presentato la mozione. Allora, io chiedo che. Aspettate, che sono andato all'ultimo punto. del giorno. Eh, no, chiedo che si tolgano. Eh, dove c'è il. Che si chiede. Eh, verso la, il, terzo, il terzo ultimo e il penultimo paragrafo sì, sì, sì, sì, i due si chiede vengano tolti sì, sì, tutti e due sì, sì, vengono sostituiti con questo si chiede si chiede alla Commissione Territorio di aggiornare la posizione alla luce delle informazioni raccolte dai comitati in quanto l'area verde degli ex gasometri rappresenta un importante patrimonio arborio riconosciuto anche dal corpo forestale dello Stato ecco, questo è l'emendamento in sostituzione di quello a cui si chiede ovviamente cioè, i cittadini che parlano d'accordo e credo che non ci sia nessun motivo di non accoglierlo da parte dei proponenti di, questo, di questa mozione grazie la Sì, il nostro gruppo Sinistra sì. Ecologia e Libertà ha firmato questa mozione eh, ci convince, ci ha convinto, eh, oltre a tutto resto, in particolare un passo, una mozione, dove si legge, considerato che la politica di governo, per annunciate più volte le partite in campagna elettorale dal sindaco Giuliano Pisapia si dovrebbe fondare sulla partecipazione e sulla trasparenza per permettere ai cittadini, ai comitati di consiglieri, sia comunali che di zona, di dare il proprio contributo nella costruzione e nell'amministrazione della città non in modo passivo ma con partecipe delle scelte, questo secondo me è un passo importante e fondamentale di questa nozione che noi condividiamo perché noi tra gli altri, insieme agli altri, siamo stati quelli che hanno contribuito con gli altri a far sì che Giuliano Pisabia diventasse sindaco di questa città guardate bene, il nostro gruppo, il Consiglio di Zona, con il Consiglio Comunale a livello cittadino è molto attento alle scelte dell'amministrazione, cerca di evitare eh, di andare in contrasto con l'amministrazione stessa. Noi riteniamo che il lavoro svolto dalla Giunta in generale fin qui sia buono, anche se chiaramente migliorabile. non rileviamo in questa mozione quindi eh, una contrapposizione nei confronti dell'amministrazione comunale, eh, rileviamo invece una preoccupazione da parte dei cittadini che è già stata espressa da altri consiglieri è una voglia di partecipazione che sta alla base del cambiamento del modo di fare politica della nostra città e del cambiamento della nostra città stessa. Questa è un'area molto importante ed è un'area che suscita appetiti, per cui eh, riteniamo che sia fondamentale al di là delle spiegazioni puntuali il Presidente della Commissione Territorio l'ha dato questa sera e che sono infatti consigli visibili che i cittadini credo che la preoccupazione dei cittadini che non mi sembrano un gruppo esagitati eh, che vogliono prendere possesso di un'area un così tanto per fare ma che abbiano progetti precisi suggerimenti precisi su quell'area la preoccupazione dei cittadini che deve essere a parlare mio anche di questo Consiglio di Zona sia quella che i cittadini che sono stati chiamati alla partecipazione, perché questa giunta è nata eh, con la parola d'ordine della partecipazione dei cittadini, eh, non si vada a perdere. Per cui eh, noi riteniamo che voteremo sicuramente al di là degli emendamenti questa mozione perché la riteniamo valida e perché la riteniamo comunque. Eh, così guardate, se volete le linee guida che l'amministrazione si è data quando ha chiesto il voto per poter amministrare la città grazie grazie mi fa piacere l'ultimo intervento di... del consigliere Migano proprio per la... perché mette in evidenza secondo me un passaggio importante che invece è stato sottovalutato soprattutto nell'intervento del Presidente Simi, cioè il fatto che nella, nel processo decisionale i cittadini devono essere eh, allo stesso livello degli, degli, degli uffici tecnici, devono avere le stesse informazioni per poter fare proposte che non deve essere, non deve essere soltanto un, una... Una, un informare sporadicamente di dove sta andando l'ufficio la, tecnico, l'assessorato o, uh, o comunque le scelte della, del comune. Devono essere alla stessa stregua, devono avere le stesse informazioni e per confortare questa, questa, uh, ciò che ho appena detto io vi leggo quello che c'era scritto nel nel programma di Pisapia prima delle, delle elezioni. I prossimi cinque anni saranno quelli di, di democrazia partecipativa, una scommessa positiva sulla volontà e capacità di cambiamento, un atto di fiducia nei confronti dei cittadini. La partecipazione deve essere uno strumento reale per decidere e governare, dal bilancio partecipato alle scelte di insediamento di infrastrutture eccetera, partecipazione attiva di nuovi cittadini, giovani e stranieri alla vita pubblica attraverso elezioni di rappresentanti con diritto di parola e funzioni di indirizzo, mozioni e istanze per organismi deliberativi anche in funzione di un'autentica educazione civica. I cittadini devono poter, es poter esercitare il loro diritto alla partecipazione informata sui temi e le scelte fondamentali di governo della città e anche per poter ridiscutere le decisioni e i progetti strategici già approvati e che produrranno effetti a lungo termine. Ci si riferisce in particolare ai progetti Expo, Ecopass, ai piani per la mobilità, ai piani parcheggi e soprattutto al PGT. Quindi questa, questa affermazione che è stata messa nel um, programma elettorale va proprio incontro a questa necessità e voglia di partecipare de della cittadinanza, quindi non più succube e eh, semplice ricettore passivo delle informazioni dalla giunta, ma partecipatore attivo. Eh, L'altra eh, osservazione che volevo fare è riguardo alla conferenza dei servizi. Eh, il piano di caratterizzazione è praticamente già definito io ho fatto un accesso agli atti, sono andato proprio a parlare con, con il direttore del settore sia l'agorio che, um, che, che Zinna quindi quello che manca da fare è l'analisi di rischio per fare l'analisi di rischio c'è cioè, la necessità che il, il settore dell'architetto Zinna cominci già a dare degli, degli indirizzi su che cosa costruire cioè Bisognerà identificare le aree che possono recepire del verde rispetto a delle aree che possono invece recepire delle, delle, delle residenze. Quindi già lì c'è un'idea un di che cosa fare, perché è anni che si fanno caratterizzazioni e, e analisi di, del suolo, quindi non, non è che in questi 3-4 mesi che verranno verrà fatto tutta questa raccolta di informazioni, ci sono già molte di queste informazioni. Quindi eh, non veniteci a raccontare che questa cosa qua eh, sarà soltanto una, una conferenza dei servizi per fare un'analisi ancora dei dati. C'è già un indirizzo e noi vogliamo sapere che cosa, che cosa verrà fatto in questo in in in incontro. Per, per, per, eh, per chiudere accolgo gli emendamenti proprio per, per risolvere eh, l'impasse della, della conferenza dei servizi. E per mettere in evidenza il fatto che il Consiglio di zona, in effetti, quando ha deliberato due anni fa, un anno fa, non ricordo, mancavano delle, delle informazioni che adesso invece sappiamo. Ci sono 410.000 metri quadri di verde e devono essere per conta così conservati. Grazie. Com'è com che è diventato? Certo. Eh. Eh, mettiamo in votazione eh, la mozione con, da quello che abbiamo inteso, gli emendamenti che sono stati presentati entrambi gli emendamenti. chiudiamo la votazione presenti per te con i 24 e con la riserva continuato approvato passiamo al punto successivo il punto successivo speciale dell'associazione di promozione sociale, vita ed educazione carbozionale delle associazioni ecco Passiamo al punto successivo, concessione di partecipazione gratuito al consorzio forse prossimo per la realizzazione del progetto che guarda noi. Il vicepresidente 20 il giugno ha approvato la concessione di uno spazio con chiuso a titolo gratuito a favore del consorzio parso Secondo la disponibilità comportata di in settore della nuova per la realizzazione nell'ambito del progetto denominato riguarda noi di laboratori per assistenti familiari e per le assistenzi. se sono quello che succede in un'isola di alta porta per Zetta. ci sono tre grossi eventi proposti da, dalla società di Tira, sono discussi in due commissioni, eh, la proposta iniziale erano quattro iniziative con il problema ma ci sono inersi delle pressissità, noi abbiamo estratuale tre, eh, che sono una di 5 aprile, la di 3 marciativi, e la terza, l'acqua con la sacra dei formati. insomma, sono tre iniziative proposte da retinera sulle quali la Commissione ha lavorato Consigliere avviate grazie Presidente no, è, è che la eh, Commissione, non avevo mi era sfuggito, infatti che fosse tolto l'Erdeno, eh, io noi come gruppo l'Erdeno eh, andava bene era una roba, non mi avevo era Qui propongo le in questo, questo termine eh, del deliberato, giunge al terzo punto, da prima a 3 ottobre, 2013, presso la ci che è tra di dergo, la parte dei costandi, il servizio Poi cosa è intanto che Prendi, altri tre. Poi vedete, cerco, che c'è il tuo che perché in commissione avevo capito che c'era la possibilità di eh, scontargli parte della cosa. Cioè, eh, poi ho visto che in delibera non c'erano, ne ho fatti due praticamente identici, il primo chiede di scontargli l'80% perché era quello che avevo capito, commissione pubblica, si voleva andare, però eh, ovviamente non sapendo se queste due. Mentre avevi andato in 3, siccome non sapevo quanti soldi ancora erano rimasti nella cassa. Eh, ho previsto il 50%, se accogliamo l'80% quando sarei votazione terzo poi ritiro e il quarto è eh, deliberato aggiungere il capo capoverso il concedere l'utilizzo della stamperia, santeria, fatse salvo le disponibilità, anche di produrre manifesti manifesto in formato A3 e volentieri in formato a 5 per pubblicizzare al meglio l'iniziativa e poi anche pubblicizzare eh, gli elementi sul sito istituzionale del Consiglio di Amore. Questi sono i tre Consigliere Leoni. Sì, grazie. Ma io, io condivido quanto proposto sì. eh, dal, sì, dal consigliere Albiani sì perché non facendo parte della Commissione di Commercio non ho seguito la, la di commissione però mi sembra che eh, se non ci sono eh, eh, diciamo, difficoltà oggettive a far sì che tutte e quattro diciamo, le, eh, le richieste di iniziative possano essere svolte non capisco perché quella è la domanda eh, del... eccessivi, il sì possa essere ripreso anche a quel punto lì nella proposta, io sono molto favorevole a, a inserire anche tutti e quattro punti in questa idea. Grazie. Sì, per quanto riguarda quanto è stato detto fino adesso, anch'io come ha detto Meroni, sono particolari situazioni ostative, eh, sono favorevole che eh, l'iniziativa su Deodoro venga praticamente ripristinata e rimessa da posto. Grazie, Presidente. Sì, sì, accetto gli eh, emendamenti proposti da Viati e anche in considerazione del no, progetto del eh, Presidente considerazione e del gruppo di quindi va benissimo va benissimo sia per quanto riguarda la cosa del 80%, ovviamente dentro la disponibilità eh, che ci avremo a fine settembre ma dovrebbero essere una situazione economica, eh, sia per quanto riguarda in settembre, in settembre no? e poi vediamo e io che questo progetto ragionare di sperimentare la prima volta vedremo un po' come quindi accetto è due due uno uno uno a questo punto è il terzo emendamento è quello 50%, a il allora dobbiamo mettere il quale tira il terzo. Quindi terza... tira sì, il terzo emendamento, dobbiamo mettere in votazione invece gli altri. tre. Allora mettiamo in votazione l'emendamento che chiede di eh, aggiungere tra, tra il secondo e il terzo punto dal 1 4 3 2013, 3 cioè, presso in la fermata M.M.T.R. di Devole la saga delle castagne. le <susurra> le le In votazione la copertura dell'80% della cosa? La copertura della cosa La Commissione Ambiente... Sai che quali sono gli argomenti della Commissione Ambiente? Gli argomenti della Commissione Ambiente sai quali sono? Cani e i ma chi è l'astenuto? Ma chi è eh, l'astenuto? No, no. la... Ah, si vede il No, no, no. c'è il problema. No, no. Si, non, non si vede. No, perché l'ha lasciato... No, perché l'ha lasciato... No, perché l'ha lasciato... No, perché l'ha lasciato... No, perché No, perché No, perché perché No, perché No, perché sì. non so cosa fare sulle cabine si concede l'utilizzo della città Santeria compatibilmente con le disponibilità e può necessitare di avere Rilevato dalla possibilità di effettuare telefonate in strada offre comunque un importante servizio di utilità ai cittadini, ancor quando questi siano una minoranza, ritiene che in tempi brevi l'offerta al cittadino potrebbe essere potenziata con una gamma più ampia di servizi, anche differenziati sul territorio. L'articolo esemplificativo si rimanda alla sperimentazione avviata a Torino lo scorso anno, con l'installazione delle cosiddette cabine intelligenti, e mediante un semplice collegamento al vero, ma anche ad una rete civica, ad un circuito televisivo lunare, si configurano di fatto come totem informativi per cittadini e turisti. Nulla vieta infine che alcune di queste possano realizzare semplici colonnine SOS o ripetitori quali vai per la città. Grazie Presidente. No, non è che sia capire che cosa si è detto in questa si purtroppo mi ha preso da cose leggermente uh, uh, più benedie eh. ah, bene. sì, questo è un po' eh, eh? ah, non, ah, da non eh? si abbassi volta scorsa, la volta scorsa di patria in quattro magari torna la pappa grazie nel riforme al Presidente le eh. settimane scorse sono eh. lavati con capoli ben più lontani eh. e ben... quando mi sento il eh. fermo e intervengo come sono state votate eh. eh. con lei con grazie comunque stanno dicendo che comunque sia questa commissione come la volta scorsa in Paris ci sono stati spesi dei soldi a mio parere ultimamente eh, può essere che sbaglio io il presidente può avere ragione addirittura se non sbaglio eh, quando era stata incontrata la richiesta del consigliere era stato richiesto l'intervento per contare il numero delle cabine sparse eh, nella zona eh, io davvero non so come la volta scorsa la il volta presidente so, l'ha fatto lei il presidente della commissione Presidente, ritengo che non le dico la, la responsabilità del genere che uh, certo... no, no, no, no. Ma, è stata una valutazione prendo atto mi dispiace sì, ma non ricordo di aver mai detto che dovevamo andare a contare questa linea perché, cioè, più mi, mi congratulo con l'unico consigliere che ha risposto alla mia richiesta di, uh, uh, di vedere lo stato in cui si, si trovavano le cabine, fornito, avendo rifornito già una quindi nessuno doveva andare trufato, a compassione perché nessuno ha numero di cabine. <risosamente> il nostro di paese diretti e che vie stanno a dire. di bonifica sono andato ancora di di zona 9 la parola sì, eh, diciamo che questa è, eh, è una relazione che riguarda i cacciatori fatti al mercato della Comasina, a Cicotti, a Linguardi che va dietro e eh, all'Affo di Via Venta. Eh, come commissione abbiamo, stabilito eh, di fatto questi lavori per fare in modo che eh, poi ci sia il suo parere che faccia sintesi e sia mandata presso gli uffici della direzione centrale del commercio per affrontare da subito, perlomeno tentare di risolvere, ancora eh, parte e tutta la serie di criticità che sono emerse in questi repressivi commerciali. L'idea è quella di andare avanti eh, in questi sopravvuoti anche in tutta la serie di altri mercati dove... Eh, sono problematiche di varia natura eh, questo parere, questa criticità eh, se ovviamente eh, l'Aula eh, accetterà questa cosa eh, credo che saranno mandati sicuramente alle direzione centrale del commercio per affrontare da subito eh, queste problematiche che ho sintetizzato in questo progetto presentare tre emendamenti che eh, sono tutti e tre sulla, sulla parte di Gaeta il, la, il primo è relativo eh, al punto dei banchi del pesce, che sono due punti io li eh, la, la, la gente dice nella relazione al 17 capoverso sostituire il quarto e il quinto punto con il seguente all'incrocio tra via San e via Gaeta dove sono situati i banchi dei generi di si sono venute a creare diverse deformazioni del manto stradale anche a causa delle acque reflue prodotte dai generi alimentari vivi venduti. Le stesse acque ristagnano anche per giorni nelle scaravature del manto stradale producendo cattivi odori e famiglia. Si rendono quindi necessari anzitutto l'intervento immediato dei della pavimentazione, mentre nel si tempo possibile la valutazione di fornire acqua, ed energia corrente, tante colonnine ad hoc, nonché la pavimentazione di norma ai società di dati di generi idici. Il secondo è quello che avevamo discusso, pensavo fosse testo, però no, questo è relativo alla via pietra spazio per il... nella relazione del 17 capoverso, aggiungere come sesto punto si chiede di valutare la possibilità di permettere la sosta durante gli orari di mercato nella via Pietrovengo, tratto San Sestini, degli argomenti di proprietà degli ambulanti con vanno situato nel tratto di via Sand, compreso tra via Gaeta e via Pietrovengo. Il terzo invece, che è relativo al, al terzo punto del 17. capoverso, eh, eliminare la dicitura, si propone l'installazione di archet. Questo perché? Perché eh, quando avevamo detto i camion li facciamo mandare in via Pietro Limbo però gli serve un'area comunque per la mattina per scaricare e caricare. Alla mattina alle 6, al pomeriggio alle 3 quando vanno via, se stanno lì 5 minuti non creano i nostri problemi. Di conto, visto che lei ha richiesto della relazione, della presenza importante della monaria, se dovessero lasciarlo lì durante il giorno sarà comunque della monaria con le farlo è solo un'area una, una, un dove queste persone possano riuscire ancora a caricare e scaricare grazie sì, grazie presidente sempre a proposito dell'allendamento dell dell fatto dal consigliere eh, Abbiati su Sull'area dove c'è la volante del pesce, mi chiedo se, perché so, quando mi hanno fatto la, la, le segnalazioni per via Val di Letro sono intervenuti subito, non so chi è intervenuto, perché magari sul, sul discorso dei tombini e, eh, dei marcia, e di, della sistemazione dei marciapiedi mi sembrano siano intervenuti subito. Eh, qui io se non ricordo male, avevo mandato una mail al presidente Ehm, del Consiglio di zona e, però non mi chiedo se dobbiamo anche inviare la, la delibera alla, al settore lavori urbani lavori pubblici per, per farli per, eh, far intervenire perché questo ormai l'abbiamo chiesto da tempo ma mi sembra non, non siano intervenuti così celermente come hanno fatto in Val di Grazie. Grazie mille. sono stati interventi Presidente Quattro Ciocchi un gruppo portiere grazie scusatemi per riflettere eh, volevo dire ho visto l'ultimo pezzo dove si parla del passo calabria della scuola di disegno all'incrocio tra via Gaeta e via Sern è occupato da ambulanti non è corretto se non sbaglio quattro quel, quello spazio non è occupato da, da ambulanti quello spazio è stato dato al comune da uno che ha titolo di stare là e questo lo ha ballato l'ispettore eh, che era con noi a fare il sopralluomo per cui a me sembra che anche chi dà queste queste, queste licenze e chi eh, assegna i posti al, ai commercianti che forse in alcuni casi non sa proprio di che cosa, cosa sta facendo sarebbe opportuno forse fare una richiesta seria al comune e al settore commercio perché insomma si cerchi di regolarizzare un pochettino non perché io ho notato che nei diversi mercati eh, ci sono regole differenti. cioè Ci sono eh, spazi che in un mercato non devono superare i 3,50 m e in un altro mercato i 3 m o addirittura i 4 m. Cioè, non abbiamo una regola precisa. Anche per chi vuole andare a fare il sopravvento come noi, un regolamento serio su una cosa di questo genere, che, che va bene per tutti i mercati, non mi sembra che ci sia. Che ci ha fornito l'altra volta eh, il presidente un documento che poi, alla fine, con l'ispettore non, non, non rispecchiava la realtà. Quindi, sarebbe opportuno, secondo me, chiedere al, al comune di essere un pochettino più, eh, più chiari, più trasparenti e che non si diano, non è possibile dare. Eh, un passo carrello di una scuola quando potrebbe succedere qualsiasi cosa non a un ambulante, ma a uno che oggi là ci sta perché la carta lo dice e mi piacerebbe anche poter dire qualche cosa rispetto agli ispettori io adesso non voglio colpevolizzare nessuno però io ho notato una cosa una differenza enorme tra l'ispettore di Valdivetro, che su ogni minima richiesta interveniva, e comunque diciamo che la via Valdivetro, alla fine dei conti, sì, a parte alcune cose, ma il mercato è molto più composto. In Gaeta, ognuno fa quello che vuole, cioè, ambulanti a Iosa, eh, l'ispettore ma si sì, fa niente e, e poi succedono le visse triangolari. Grazie. Consigliere Ferraglio. Grazie Presidente. Guarda, una, due, due cose per quello che riguarda la forma della delibera allora, nel, nell'ultimo nell paragrafo, appunto, 7 e 8, ci sono due si chiede. In uno non è specificato il soggetto a cui si chiede, cioè si chiede di valutare la possibilità di spostare il pollivello, ma a chi è che lo si chiede? Come? e eh, si chiede ma ah, ah, anche qui si chiede una maggiore presenza eh, dell'animale cioè, magari è giusto sotto giusto la forma della delibera eh, specificare chi cioè quindi mandare una provincia locale poi una precisazione di carattere ortografico il comune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 al centro del commercio, quindi al dirigente, che poi di fatto andrà anche alla polizia locale e alla Tornaria. Quindi sono queste le nostre interfacce che eh, avranno questo le di segnalazioni e noi ovviamente quando va a che è stato un intervento eh, diciamo immediato da parte eh, della polizia locale e della Tornaria eh, rispetto alle altre due eh, diciamo eh, le altre due mercati di segnalazioni fatte eh, l'idea quella che è messa anche in commissione era quella appunto di eh, fare sintesi per cercare cioè, appunto di dare eh, forza a, a questo tipo di, di relazione e fare modo le alcune criticità vengono affrontate più presto eh, quindi eh, di fatto direzione centrale del commercio non a condizioni locale questa questa delibera andrà a loro erano, eh, quindi di fatto non ci sono problemi sul... diciamo per parte, sicuramente avranno polizia locale non aria, direzione centrale di commercio per quanto riguarda gli emendamenti eh, io ho i due emendamenti eh, diversi da eh, piatti sono d'accordo non per tutti gli archetti se me lo puoi vedere che non ci sono gli archetti ah, esatto, non ci sono eh, ma ma... No? No, va bene, non ho capito il senso di non mettere gli archetti. Esatto. E quindi, mi spiega sopra c'erano ce l'ho stato un po' dieci consiglieri che erano presenti, c'è stato un po' di discussione su questo, anche il rispettore Spugni, che era presente a condividere, a condiviso di fatto che in posizione di Guglielmo che può eh, evitare il problema del camioncino, del camioncino davanti alla scuola che è uno dei problemi tra eh, virgolette principali quindi da questo punto di vista io credo che eh, accetto i due emendamenti grazie presidente no, no, adesso mi voglio. allora, se noi spostiamo con il secondo emendamento, diamo la possibilità di spostare i camion che sono presenti gli autometri che sono presenti su quell'area e farli parcheggiare in via Dembo a quel punto nessuno avrà più l'interesse a parcheggiare il proprio furgone per avere, perché ha uno spazio e il suo banco riesce a starci senza invadere la carreggiata della strada a questo punto però, non avendo più nessuno lì il camion, nel momento in cui arrivano o vanno via tutti si ritroverebbero con i loro otto mezzi in mezzo a occupare spazio della via Sand, fondamentalmente. Se invece gli diamo la possibilità a turno, nel momento in cui arrivano alle 6 che tanti bambini non escono o alle 3 quando vanno via che tanti bambini non escono di potersi mettere lì temporaneamente in maniera da illustruire il passaggio di altri che vogliono passare o magari i di dell'Aps che sono già, sono già lì secondo me quello lì è un ottimo luogo come sosta temporanea per 5-10 minuti per cominciare a caricare un po' di, di, di prodotti sui camion cioè se gli spostiamo i camion da dietro e poi non abbiamo neanche la possibilità di essere lì a, a ricaricare quindi abbiamo un bel problema di camion ok, grazie consigliere Presidente, un'altra nota di carattere tecnico eh, Criticità derivate dal sopralluogo mercato di acqua Cioè, le criticità derivano dal sopralluogo Cioè, in italiano, cioè la eh, lettura eh, di Ma, tu, ma, tu ma però, cioè, premetto che ho grande stima del lavoro che fa il presidente Quattrocione ah, no, però penso che, che siano cioè formalmente sono sono dettagli rilevanti cioè criticità è la però se queste correzioni non vengono fatte in delito, io non la... consigliere no, sta no, a di quanto si sente dal consigliere Abbiani, abbiamo potuto vedere proprio durante il sopralluogo al mercato come un furgone arrivato tavolo, in ritardo al progetto di pioggia parcheggiava in mezzo alla strada, non lasciando spazio per pedoni e quant'altro, in un orario già piuttosto avanzato. Non so se noi con poi una presenza della polizia locale che garantirà regolare parcheggi in altra sosta, non lì però, magari temporanea, solo la sosta temporanea per lo scarico lo scarico delle merci potrebbe evitare, non lo sventagliate che è libero, perché noi stessi col movimento dei furgoni a colorare abbiamo visto il pericolo che si creava addirittura il di pioggia c'erano poche persone Presidente Quattro no va bene, accetto cioè, tutti gli anche oh, no, sì. sì. perché lo spirito è eh, eh, un po' della commissione a quella che abbiamo fatto sintesi anche l'altro giorno fare eh, in modo che eh, dentro questa delibera poi ci possono essere alcuni emendamenti alcune segnalazioni eh, dentro due mete sopraloghi che hanno visto come po' la e per questo è di partecipare ai lavori quindi è quindi, allora, è indipendente Mettiamo in votazione le che chiede praticamente di sistemare l'area di fronte al banco dei generici Lucci ma no è un altro genere di per partito L'emendamento numero 2 per il partito valutare la possibilità per il partito perso il partito per di mercato nella via partito per di partito per il partito per di partito per è... presenti 30 favorevoli 30 votanti 0 0 0 approvato mettiamo in votazione l'ultimo emendamento che è quello che propone di togliere quindi di eliminare la dicitura si propone l'installazione di archetti anche perché non si mettono si mette un figlio adesso un po' Siamo in fase di votazione del terzo emendamento. Sì, Chiudiamo la votazione. 229 favorevoli, 24 contro 0, 065 approvato. Mettiamo in votazione l'intera delibera. L'intera delibera comprensiva degli emendamenti. Chiudiamo la votazione. Presenti 30, regoli 30, contrari 0, assunti 0, approvato. Passiamo al punto numero 8. Parere relativo al bando pubblico per il rilascio di nuove concessioni per il commercio extra mercato in la repubblica La parola al Presidente della Commissione Commercio. Qualunque? Sì, qui anche su questo parere abbiamo lavorato in due commissioni, ci sono tutta una serie di proposte fatte e formulate dalla Direzione Centrale del Commercio, eh, abbiamo dato alcuni pareri negativi e altri positivi, direi di ben caro, pannelli negativi, non sto a... A centro è M3 parere negativo, Dergano MM3 parere positivo, il vecchio Regioia parere negativo, io ho raccolto un po' tutta una serie di segnalazioni eh, fatte anche da consiglieri eccetera mezzo Istria l'alto Est parere negativo I Pignani ML Lilla parere positivo Il gare il foglio dest MM Lilla parere positivo Il Viale il marco di Villalita, parere positivo eh, per quanto riguarda uh, i chioschi di somministrazione sì, di tanti, alimentare e quindi abbiamo eh, eh, fatto molto sintesi, queste sono messe a bando e molto su questo in più tra l'altro abbiamo allora, inserito la anche la eh, il Parco Bassi su richiesta di alcuni consiglieri all'interno del Parco Bassi, cioè il Parco San Marino e il Pacco Bassi di il chiosco anche all'interno di quest'area All integrazione. qua è la nostra facoltà di poter integrare questo, questo tipo di segnalazione integrato del Presidente Tucci. Capo gruppo Velone. Eh, grazie Presidente, ma io ho solamente un per quanto riguarda il posto proposto all'interno di Mila Vita perché eh, nella discussione che avevamo fatto su Villa Vita, sui spazi abbandonati eccetera, c'è questa ipotesi che negli spazi che non quelli che sono attualmente eh, eh, da dare a questionare <sussurra> negli altri spazi abbandonati ci cioè sia la possibilità di realizzare una caffetteria, uno spazio per il ristoro. E, eh, io, vedrei molto meglio questa situazione cioè di creare un bar, un luogo che dà i panini all'interno della struttura esistente perché è un modo più controllato più pulito ci sono meno problemi con animali pesanti, diciamo e quindi mh, spingerei perché eh, venga realizzato bene, cioè venga dato che ci sia un recuso su quegli spazi che è attualmente abbandonato e venga realizzata lì quella struttura che è necessaria sia per la ricerca sia per le varie società che si a sedersi nella, nella via ottemporale di Natale. Consigliere Lorenzo. Sì, una delucidazione, Presidente. Nel centro, per esempio, è 3 parere negativo in quanto nelle vicinanze si trovano numerosi eserciti in etica offerta da società ma questa è sulla base di una legge vigente oppure sulla base di un parere o soggettivo c'è cioè no, una legge che dice che non si può fare questo no, è, nel senso. è un parere dato okay, di, di un buon senso poi è un senso dato un buon consigliere capogruppo Fede Pellone. Sì, grazie. allora noi su questa delibera va bene, esprimiamo un parere positivo e riteniamo che effettivamente il parere negativo andrebbe messo anche su altre situazioni, come ad esempio effettivamente quello di Villa Litta, perché metterlo di dentro probabilmente. Non è proprio il massimo, ma indipendentemente da questo eh, gli altri pari negativi sono necessari perché effettivamente la presenza sul nostro territorio di strutture del genere è già, è già molto costante, soprattutto eh, sarebbe una concorrenza sleale perché sappiamo che i prezzi sarebbero diversi in quanto queste strutture eh, avrebbero dei, dei costi di esercizio sicuramente inferiori rispetto a, a tutti gli adempimenti che devono pagare gli esercizi normali di subito. Però io volevo fare una riflessione eh, in merito al comune e soprattutto alla gestione del commercio, parte dell'assessorato al commercio che è veramente schizofrenica. Noi ci troviamo in una situazione dove adesso con il bilancio eh, penalizzeremo ancora di più gli albergatori perché sarà aumentata al massimo la tassa di soggiorno in una città Milano che già è difficoltà e eh già no, è difficoltosa abbiamo avuto difficoltà per quanto riguarda le gelaterie sapete come hanno gestito male il, il, il servizio abbiamo il problema anche del comune che ha eh, nei confronti degli ambulanti gestito non soltanto per quanto riguarda i paginari notturni ma anche per quanto riguarda tutta la gestione del nuovo regolamento degli esercizi pubblici su, sul suolo pubblico è completamente penalizzante per le strutture Adesso invece quando dei batti, se cercare di aprene altri probabilmente per cercare nuove persone da tanzare e questo sicuramente è un aspetto molto molto negativo di questa giunta di Sabien e dell'assessore Dalfosi. Della Grazie Presidente, no, velocissimamente solo per dire che condividiamo in pieno eh, quello che ha detto la, la, la, la, la capogruppo Melone riguardo invece di la perché... Effettivamente ci sono gli spazi per poter realizzare eh, un bar con tutti i crismi all'interno della struttura come per esempio è stato fatto anche all'interno del Palazzo Reale in Piazza del Duomo e dove si è realizzato tra l'altro un, un bellissimo locale e se un domani si potesse pensare in prospettiva di farla diventare in vita anche una sede per, per matrimoni come da tempo si parlava eh, avere un luogo dove poter fare un piccolo rinfresco è sicuramente meglio che non avere il giardino del tuo padre, da un fiosco che subisce l'usura eh, del tempo in, in modo veloce, quindi diventa presto una struttura eh, poco, poco bella a vedersi. Grazie. Presidente... Sì, Io ringrazio il Presidente Quattro perché ha recepito la necessità di, di porre anche una, una struttura nel parco di colazione in quanto eh, vedo molto più di anni probabilmente in questa realtà, nel parco esiste un'unica cultura di ristorio che è un formocino che viene a vendere gelati, che però viene saltuariamente, cioè, quando sono eh, iniziative eh, o altre cose più importanti va dalle altre parti. O a cioè, o a cioè, o a per cui il parco rimane soprattutto anche di questa piccola presenza. E lui mi fa molto piacere e lo ringrazio. Consigliere Pesco. Sì, sì. sì, sì. no. Ci deve essere per città invece più che sul chiosco all'interno di Villa vita, dentro del parco più un'area più controllata, chiusa, con orari otturni più limitati le preoccupazioni nostre si spostano su altri due a cui è stato dato parere positivo che già comunque in commissione avevamo in qualche maniera fatto capire la nostra non totale adesione ovvero quello ad Ergano in un'area comunque no, adergano è Ergano Un'area in densamente popolata, seppur spostato verso diciamo, l'autosalone, un'area piccola, con poi facendo anche delle altre indicazioni che difficilmente poi magari potranno anche trovare con che era quella di farlo anche in un punto di controllo per eh, i giochi delle bocce o quant'altro sull'area, perché per chi gestiva poi. Quello spazio doveva preservare dal degrado, controllare e gestire lui, anche questo con qualche ambiguità, gli spazi eh, della voce, dei giochi vicino, se non sbaglio. E eh, qualche perplessità anche il chiosco su Viale Fugliotezza di Viale Spedia, una zona che nell'orario notturno presenta già elementi di forte degrado, con frequentazioni che abbiamo avuto modo di discutere in altre commissioni che portano gravi problemi ai giardini, frequentati da bambini andare a portare attività che comunque portano in quella zona ad avere una clientela soprattutto in questi migliori notturni in modo particolare eh, non, non rende idonea quell'area seppur al momento non è prevista di edificazione poi ci saranno tutte le nuove edificazioni dell'area del, degli ex monopoli e quindi anche per, la, per, poi per il posizionamento, per la possibilità di, di fermare il parcheggio di sosta eh, su un'area di transito di veicoli a allora, velocità di tutto il non riteniamo sia un'area adeguata. Grazie, consigliere Pellone, capogruppo. Sì, ma volevo presentare l'emendamento perché ho visto che qualcuno ha è integrato dicendo che anche loro non erano così se davano positivamente lo spazio in Mila allora presento l'emendamento di sostituire il parere positivo con il parere negativo nel, nel punto di vista uh, consigliere avviati sì, un altro emendamento no, purtroppo per eh? perché è una dimenticanza sicuramente sicuramente è una dimenticanza perché foga con cui ci siamo mostrati stasera una parte è meno di Dopo campo di voce avevamo detto di mettere senza scopo di voce per evitare che poi la gestione del campo Da parte del chiosco fosse Poi magari un i modelli lo faccio pagare Lo aggiungiamo? Lo preparo? Lo scrivo Per campo Secondo me Capogruppo Fede Bellone? No, no, c è, c è, c è. Consigliere oh, sì. Rossi Sì, grazie mille Sono presentato dal Capogruppo Fede Bellone Mi eh, duole molto eh, andare contro a quanto ha detto dal Capogruppo Melone E ancora di più dalla mia compagna di partito Antonio Loponso Ma invece io ritengo che il chiosco della vita sia quantomeno auspicabile per due ultimi motivi. Il primo è che comunque si tratta di un chiosco che auspicabilmente sarà aperto in un tempo relativamente breve, al contrario diciamo, dell'assegnazione dell degli spazi successivi, di cui ancora non abbiamo eh, diciamo, una realistica previsione di quando saranno assegnati. In secondo luogo perché ritengo che invece gli spazi di Villa Ditta siano, su so questo ci tengo molto più idonei ad ospitare altri tipi di attività, come per esempio quelle delle associazioni come stiamo apprestandoci a fare sulla prima ala. E in terzo luogo perché ancora non possiamo avere la certezza di quale tipo di attività sarà, troverà a casa, diciamo, negli spazi, ad esempio, ex CERT, e ci potrebbe anche essere la possibilità che invece di un bar, diciamo, aperto a tutti, e accessibile a tutti, soprattutto magari alle utenze che utilizzano di più quell'area, quindi gli studenti, diciamo, chi studia all'interno della biblioteca e le famiglie possono anche esserci una possibilità altrettanto onorevole che è un ristorante che però avrebbe diciamo, un altro tipo di popolazione e quindi rimango nell'idea che invece il chiosco sia auspicabile e da quello che so sa, sarà anche molto gradito dalla stessa direzione della biblioteca che da tempo vorrebbe diciamo evitare 4, la ehm, presenza ehm, delle macchine che è proprio della biblioteca scoperta. proprio per perché si rompono i due giorni per, ehm. grande, per la grande confusione sì. che si crea lì davanti e comunque per una gestione sì. comunque, ehm, comunque ehm, problematica quindi cioè io ribadisco sì, il mio parere positivo al chiosco anche della vita e quindi sì. voterò contrario all'evento del per noi, grazie sì, per dichiarazione di voto in considerazione di quello che ha detto Rossi visto che all'interno del nostro gruppo su questo argomento c'è l'informità di giudizio quindi il gruppo è libero di votare come il migliore sia ogni componente del gruppo grazie grazie presidente allora, io non volevo intervenire sul discorso del chiosco di vendamento ma visto che è oggetto di discussione metto anche i due centesimi eh, io sono andato, ho visto che c'è um, un ambulante che nel periodo estivo vende gelati eh, diciamo nel parco e da tempo fa questo servizio ma ah, li, limita il, il periodo proprio alla presenza dei bambini e diciamo le, le, le, i mesi estivi, perché in effetti il problema grosso è innanzitutto l'illuminazione durante la, il periodo invernale. Cioè, non dimentichiamoci che, appunto, la vita non, non presenta nessun tipo di illuminazione, quindi dalle 5 e 6 di sera praticamente il chiosco non, non avrebbe più uh, nessun tipo di passaggio e verrebbe messo in un'area abbastanza isolata perché è nell'angolo praticamente dietro le siepi verso, via, uh, verso la, la ferrovia quindi anche questo non so che tipo di, di utenza potrebbe eh, richiamare è vero che c'è eh, ognuno deve fare le sue valutazioni sul rischio di impresa ma qui il rischio di impresa è installare a spese proprie un chiosco la, tutti gli allacciamenti eh, quindi eh, per comunque fare concorrenza a a un servizio che c'è già, che è limitato, ma c'è già ed è, è durante il periodo estivo. Io invece vedo benissimo la proposta che è stata fatta, che è un desiderata, ma eh, a me piacerebbe che, che fosse attuata, proprio di utilizzare parte degli spazi che oggi sono liberi per fare una libreria caffè-gelateria tipo quella che è stata creata in via Crespi e che, che secondo me invece richiamerebbe molta attenzione e molta partecipazione e, e, e, e utenza diciamo, quindi io sono, sarei eh, a favore proprio delle, di, di togliere dall'elenco l'installazione del fiosco all'interno di Milano di grazie. Io non sono commissario della commissione commercio, però volevo solo presentare un emendamento. Chiediamo la variazione del parere da positivo a negativo per il chiosco consiglio di istruzione alimentare su via Le Spiege, il Valtiero Testi il Sì, lo motivo per cui, la in cui questi chioschi, che non sappiamo ancora. Come saranno, quando saranno posizionati? Eh, sappiamo solo il pregresso, nel senso che queste zone sono molto tra le qualità, battute da eh, donne di strada. Battute da E quindi crediamo che possa diventare un ambiente dove le persone si incontrano e dove poi durante la notte hanno. Eh, una situazione un po' comunque noi per evitare il tutto cerchiamo di presentare questo emendamento perché non ci convince questo chiostro grazie siamo costretti a parlare per che cosa? e dichiarazione di voto di e comunicare che ritiro anche l'emendamento perché sulla questione di vita vita vedo che ci sono Solo per ma c'è anche il problema che c'è una necessità, no, c'è una necessità di individuare effettivamente un luogo per la somministrazione del parco. Di Vida perché è necessario, però il problema è che effettivamente non c'è, non vorremmo che scrivere il parere negativo vorrebbe dire che poi non vogliamo il parco in quella struttura, invece noi chiediamo che sia necessario che ci sia. Purtroppo secondo me bisogna fare sì che ce ne sia uno e, e, e posizionato in maniera intelligente perché il conto è per due insieme noi, fatto sì. fatto. e poi il detto si... E poi un po' più di due perché, perché no. purtroppo con la crisi che c'è <ride> pure due no allora è <ride> meglio pensare bene se mettere uno interno e basta oppure uno esterno e basta e quindi così non vorremmo creare una... Eh, è il fraintendimento che noi vogliamo il parco di via senza un punto di storia presidente allora ci sono sì, sì, sì, altri interventi sì, sì, sì. altre eventuali presentazioni di emendamenti o ritiri consigliere sì, sì, sì, sì, Ah, visto che certo però non ritira il suo emendamento lo presento io perché, perché secondo me si, parla, si sta parlando di due cose diverse qui sta chiedendo un parere di, su un chiosco e non su un bar sta chiedendo un parere su un chiosco quindi è, è una, una cosa ben precisa quindi sono due cose completamente diverse quindi presento l'emendamento grazie presidente quattro ciocchi poi mettiamo in votazione gli emendamenti gli emendamenti ci può la della... allora ehm, io confermo tutti i, i pareri tra l'altro emersi in, in commissione a stragrande maggioranza eh, abbiamo fatto una grossa scrematura eh, su alcuni siti eh, accetto eh, la parte diceva Fiatti quando dice eh, Onlus eccetera ci mancherebbe, però su tutta una serie di altri, eh, altri, diciamo, altre postazioni confermo poi di fatto i lavori fatti per due, due sedute di commissione che esprimevano questo tipo di parere. Perfetto, allora al momento ci sono. In arrivo presumo l'emendamento di Anders Day, oh, sì. però computer e sì. poi devi inviare lo no, scappato. <ride> c'è l'emendamento di avviati che chiede appunto che il, si inserisca la parola senza scopo di lucro relativamente a chi gestisce il campo di voce. Poi c'è l'emendamento di Pellegrini che chiede di modificare il parere da obiettivo negativo per il chiosco in Viale Speria e poi l'emendamento di non di, che di non inserire il chiosco in Villa Rita. Allora, mettiamo in votazione l'emendamento avviati che chiede di inserire senza scopo di lucro alla realtà che desidera il tempo voce, il che voce, il tempo voce, il mettiamo in votazione l'emendamento per a New Zealand che chiede di trasformare il parere positivo con il parere negativo relativamente al paragrafo che riguarda via le acce parte di via la vita oh, ma avete fatto tutto. <ride> Chiudiamo la votazione. Allora, di votazione allora, votazione. la votazione. Siamo in fase di votazione dell'emendamento allora. a Giuseppe. Allora. Presenti 28, favorevoli 4, contrari 23, astenuti 1, respinto. Allora. Mettiamo in votazione l'intera libera siamo in fase di votazione dell'intera delibera con l'emendamento. L'unico emendamento accettato. Chiudiamo la votazione. Presenti 27, favorevoli 27, contrari 0, astenuti 0, approvato. Passiamo al punto numero... Passiamo al punto successivo, 9. Parere relativo all'impianto sportivo di proprietà comunale, si vende 6 19, la parola al Presidente della Commissione Sportiva. Grazie, ma intanto devo dire che è stato un lavoro interessante quello che la Commissione ha svolto, vorrei ringraziare innanzitutto i cittadini che dopo le prime perplessità hanno accolto favorevolmente questo progetto, lo hanno condiviso e saranno anche parte attiva nella... Nel, nel far sì che il territorio possa eh, trovare massima condivisione anche nello nel svolgimento dell'attività e quindi anche nella collaborazione con, con eh, i gestori del nuovo impianto che, verrà, eh, che andrà a sorgere. Ringrazio anche i consiglieri per le, per le proposte, per gli interventi che sono stati fatti, anche perché eh, in tutte le... In, due, in tre commissioni abbiamo avuto anche la presenza dei, dei rappresentanti della, dello sport promotion e quindi dato il presidente dello eh, sport promotion e di Sportland insieme all'assessore all'assessore scusate insieme al dirigente del settore sport che era il dottor Roberto Castellini che quindi è stato possibile anche eh, avere risposte e delucidazioni in merito ad alcune questioni che erano sorte negli interventi dei vari commissari, per cui ringrazio tutti per il contributo, anche perché questo è il primo degli impianti che questa zona si andrà a modificare, a sviluppare in, in, in un'ottica diversa di quelli che abbiamo conosciuto fino ad oggi. Onorevole Consiglio, la Commissione Sport e Tempo Libero, riunitasi nei giorni 7, 12 e 21 giugno 2013, ha esaminato la richiesta di parere relativa impianto sportivo di proprietà comunale sito in via Salemi 19 pervenuta dal settore sport e benessere. A seguito delle indizioni di due selezioni pubbliche, la prima è andata a reserva, mentre, mentre per la seconda sono pervenute due offerte. La commissione di gara in merito alle due offerte ha ritenuto opportuno non procedere all'aggiudicamento in quanto le offerte non rispondevano a quanto richiesto nel bando di gara. A seguito in quanto sopra, l'amministrazione ha ritenuto opportuno procedere all'affidamento o concessione d'uso mediante trattativa privata diretta. L'associazione Sport Promotion ASD, si è dichiarata disponibile ad un'eventuale assegnazione dell'area e in data 10 maggio 2013 ha presentato un progetto di riqualificazione dell'impianto sportivo in oggetto. Nella commissione del 7 giugno ultimo scorso, tenutasi nei locali del centro anziani di via Valdivondo, con la partecipazione dei rappresentanti del comitato di quartiere Comasina, di cittadini, cittadini, del dottor Castellini Roberto del settore sport e benessere del Comune di Milano e il rappresentante dell'associazione Sport Promotion, signor Andrea Badini, che ha illustrato il progetto di riqualificazione dell'impianto sportivo. Il progetto presentato è stato ampiamente discusso e valutato da tutti i partecipanti alla Commissione. Nella Commissione di Venerdì 21 giugno 2013, che ha visto la partecipazione del dottor Marco Pontardi dell'Associazione Sport Promotion, sono state presentate le proposte avanzate dalla Presidenza della Commissione relative all'inserimento di altre attività sportive in aggiunta a quelle già individuate. Si è anche valutata la proposta aggiuntiva della Presidenza della Commissione in merito alla concessione di gratuità a scuole ed alcune tipologie di associazioni a rendere disponibili gli impianti per alcune giornate all'amministrazione comunale e al Consiglio di zona 9 ed infine ad una collaborazione tra l'Associazione e la Commissione Sport del Consiglio di zona 9. La, co la collaborazione tra l'associazione e la commissione verrà definita in seguito in occasione di futuri incontri che si terranno per organizzare eventi sportivi da proporre a tutta la cittadinanza. A conclusione della commissione del 21 giugno ultimo scorso è stata espressa a maggioranza parere favorevole alle proposte di modifica che la commissione ha avanzato all'associazione Sport Promotion che si, pro eh, si possono riassere, ricondurre ad una maggiore attenzione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 e non dalle ore 10.30 come previsto dalla proposta dell'Associazione fino alle ore 12.30. Le associazioni sportive per persone con disabilità come i Centri di Uno per Disabili della Zona 9 potranno usufruire anche loro dell'impianto sportivo gratuitamente dalle ore 9.30 alle ore 12.30 come le scuole, per le restanti ore della giornata le associazioni dovranno corrispondere al gestore un costo a tariffe agevolate per le discipline che verranno praticate. Prolungamento dell'orario di apertura nelle giornate di sabato e domenica fino alle ore 19 per alcune attività, mentre per altre attività fino alle ore 20 per la, eh, per la libera utenza. L'Associazione aveva previsto due giornate di... a disposizione dell'amministrazione comunale. La nostra proposta è di 10 giornate totali all'anno a disposizione dell'amministrazione associ... dell comunale e del Consiglio di zona Il totale non c'è nella delibera perché è stato in defuso di... nella trascrizione. Le scuole come le associazioni che suppliranno delle strutture al chiuso a titolo gratuito dovranno coprire le spese di luce e riscaldamento con la tariffa forfettaria, la possibilità di inserire discipline sportive quali, rugby attraverso un'associazione che ha già dato la sua disponibilità, scherma, lotta e arti marziali, compresa la lotta sulla sabbia. La proposta avanzata per l'inserimento della scherpa e della lotta sarà possibile solo dopo una valutazione da parte dell'Associazione Sport Promotion della fattibilità e dei costi per la realizzazione di una struttura in più rispetto a quelle previste. È evidente che l'utilizzo dell'impianto sportivo è legato alla disponibilità delle aree sportive. Si scusate, non si preoccupi. Non si preoccupi. Si chiede quindi al resto consiglio di approvare la delibera così come formata. Grazie. Eh, sì, grazie. Grazie Presidente. Ma avevamo inizialmente accolto con un certo scetticismo le prime notizie su quello che stava accadendo sul campo di via Salemi ovvero la procedura con la quale dopo la mancata assegnazione tramite bando prevedeva con una trattativa diretta l'assegnazione di quegli spazi all'associazione che ha presentato in ritardo di soli 5 minuti a domani ci faceva pensare pensar male. Devo dire che invece gli incontri che abbiamo avuto nelle diverse commissioni con l'associazione hanno, hanno in gran parte fugato queste, queste preoccupazioni. Preoccupazioni che rimanevano soltanto nella reale possibilità di fruizione e di utilizzo di questi spazi che verranno ottimamente riqualificati con un, con un bel progetto da parte dei, dei cittadini, dei, soprattutto dei bambini, ma anche degli anziani, delle scuole residenti nel quartiere Comasina. L'investimento considerevole che verrà fatto per la riqualificazione di queste aree, comportava quindi la necessità di avere anche un ritorno economico tale da garantire la sostenibilità e la preoccupazione era che questa sostenibilità andasse a danno la fruibilità da parte del quartiere. Grazie anche alle richieste che andiamo a fare presentate questa sera in vivo da Presidente Tucci, anche queste preoccupazioni sembra, speriamo, si vadano a fugare e quello che era un'occasione in passato quando era un'associazione sportiva calcio di avere una prospettiva diversa per molti ragazzi del quartiere che ahimè in attività molto meno piacevole e meno lecite possono con questi nuovi campi sportivi avere una visione del futuro differente. Ancora piccola perplessità, mi era venuta dall'intervento che aveva fatto un cittadino associazione di Redby che citava dei casi specifici, ovvero che nell'utilizzo delle strutture venivano date delle strutture sportive specifiche venivano date gratuitamente, però facendo poi pagare tutti i servizi correlati dagli spogliatoi eh, che sono necessari per l'utilizzo dell'attività anche in maniera piuttosto salata, rendono poi non realmente fruibile a queste associazioni. Ho visto che più o meno è specificato che tutto l'impianto sportivo verrà utilizzato gratuitamente dalle scuole e dalle associazioni, anche dal, dal centro di diciamo, un'operizzabile ad esempio che abbiamo in Vienovato, con una semplice rimorso proprietario di spese di luce di riscaldamento. Chiedevo quindi appunto al Presidente se lui non ritrasse sufficienti queste garanzie o dovesse inserire anche una specifica garanzia che non venissero attribuiti dei costi ulteriori nascosti nell'utilizzo di questi altri spazi che sono comunque indispensabili per poter usufruire dell'attività sportiva. Grazie. Presidente Menolo. Sì, grazie. Ma io eh, ringrazio il Presidente per eh, una delibera così complessa e composta. Eh, buona levatura. L'unica cosa che purtroppo non avete potuto partecipare alle commissioni per motivi personali e volevo chiedere proprio nell'ultima frase che tra eh, l'altro scritta anche in grassetto che dice è evidente che l'utilizzo di un sportivo è legato alla disponibilità delle aree sportive mi sembra incomprensibile. Allora chiedo eh, se me la può spiegare meglio così da capirla bene oppure eh, se è da modificare o correggere. Grazie consigliere Sposito grazie io ho partecipato ai lavori di questa commissione anche regandomi sul luogo e devo dire che si è lavorato molto bene e condivido la, la proposta di delibera che fa che ha fatto il presidente eh, mi permetto soltanto di aggiungere e proporre un emendamento eh, su una proposta che tra l'altro era stata considerata bene attenzione durante la prima seduta delle commissioni e quindi credo che possa essere valutata positivamente dal Presidente. E si tratta di inserire nell'elenco della seconda pagina questo punto, valutazione di applicare sulla superficie del tetto delle locali di vita e di ingresso, vari vale scogliettori, impianti alimentati all'energia...